Allora, in questa lezione noi lavoreremo e impareremo un po' meglio eh, che cos'è un hash. L'abbiamo già vista, abbiamo già detto qualche cosina, però è importante capire eh, in quali applicazioni è utilizzata e quali sono i vantaggi e quali sono anche i problemi. Dunque, che cos'è una funzione di hash? È una funzione che, partendo da un messaggio di lunghezza arbitraria, genera una stringa di lunghezza fissa. Vediamo per esempio qua che il nostro Bob ha scritto una, le scusate, una lettera molto lunga, eh, cara Alice, questa è una lettera molto lunga, ma ci sono così tante cose da dire. Lui ha scritto quindi un messaggio di lunghezza che può essere più o meno lunga, la funzione di hash ottiene una stringa di lunghezza prefissata, quindi a partire da m, la funzione di hash H genera HDM. Allora, prima di tutto capiamo che cosa non è un hash perché spesso si confonde. Allora, prima cosa non è una firma. Come abbiamo visto, l'hash è una funzione, la trovate in qualunque linguaggio o programmazione offre svariate funzioni di hash. Ci sono delle librerie, quindi chiunque può partire da un messaggio e generare un hash. Mentre una firma deve essere assolutamente generabile solo da una persona. Ricordiamoci come funziona. Dato il, diciamo, il messaggio, si applica la funzione di hash e si ottiene un hash con la firma, ma poi con la chiave privata si ottiene il messaggio firmato. Quindi vedete che c'è questo secondo passaggio che nell'hash non c'è. Quindi l'hash chiunque lo può generare, la firma no. Spesso viene confusa la funzione di hash con una, un algoritmo di, che cifra. E non è un algoritmo di cifratura, prima di tutto perché non viene usata nessuna chiave. Dato il messaggio, funzione di hash, ottengo l'hash. Mentre invece una funzione di cifratura ha necessariamente una chiave, che sia simmetrica o asimmetrica, quindi una o due chiavi, la chiave c'è. Il secondo motivo per cui non è un algoritmo di cifratura è che quando io cifro, quindi ottengo un messaggio cifrato, poi il destinatario, comunque in qualche modo io ottenendo il messaggio cifrato voglio riottenere l'originale, quindi partendo dal messaggio cifrato io devo riottenere il messaggio in chiaro. Ecco che con la funzione... Hash non è possibile, c'è cioè una funzione che non è invertibile, quindi l'abbiamo già detto, dato il messaggio ottengo l'hash, ma l'operazione contraria non è possibile. Quindi non confondete l'hash con queste due cose. Allora, adesso cerchiamo di capire meglio che cosa è questa One Way Function. Allora, immaginatela come un frullatore. Abbiamo tanta frutta, la mettiamo nel frullatore e otteniamo un frullato. Dal frullato, è molto, cioè dal, okay, dal frullato questo è molto difficile ottenere la frutta. Quindi, pensatela così, la funzione di hash è una funzione che è facile da calcolare, ma è, diciamo, impossibile o quasi impossibile riottenere l'input or originale. Ecco, capiamo meglio questa cosa dell'impossibile. Allora, si chiama one-way function perché... È facile da calcolare l'hash del messaggio, quindi h di m è facile. Il contrario, cioè partire dall'hash e riottenere m, è difficile, la, la parola giusta è computazionalmente impraticabile. Cosa vuol dire? Che non è impossibile, ma ci mettiamo così tanto tempo che quando abbiamo riottenuto il messaggio originale non ci importa più sapere il messaggio originale. Quindi non deve permettere di salire al testo, a un testo che possa generare l'hash, in un tempo che chiamiamo confrontabile con l'utilizzo dell'hash, cioè non ci interessa più. Ok, allora adesso vediamo quando lo usiamo questo hash. Dunque l'abbiamo già usato quando? Nella firma digitale. E vediamo per far cosa. Quindi vedete che ho scritto integrità. Come si generava prendevo il la firma? Prendevo il messaggio, calcolavo l'hash, cifravo con la chiave, con la mia privata e ottenevo la firma. Quindi per ottenere la firma c'erano due passaggi. Il primo era l'hash. Perché si faceva? Per l'integrità del messaggio. Infatti a destinazione cosa succedeva? Ottenevo il messaggio e la firma. Prendevo il messaggio e ricalcolavo l'hash. Prendevo la firma, la decifravo questa volta qui avevo usato la privata, ottengo, prendo la corrispondente pubblica e qui riottenevo un secondo hash e li confrontavo. Se erano quali, allora vuol dire che il messaggio era stato, oltre a essere generato, cioè da. Eh, da, in questo caso da Bob, era anche integro. Perché era integro? Perché se durante la trasmissione il messaggio fosse stato alterato, qui avrei ottenuto un hash diverso e quindi questa, questo confronto non si sarebbe verificato. Quindi nella firma l'hash è una fase che serve per verificare l'integrità del messaggio, cioè, cioè se il messaggio è arrivato integro, se è identico all'originale. Allora, L'hash però si usa anche per esempio per il controllo degli errori, sia sui dischi ma anche per le trasmissioni. Per esempio se io avessi questo file da trasmettere potrei pensare di trasmettere il file e il suo hash. Quindi prima di trasmetterlo applico un algoritmo di hash e ottengo un, un hash del messaggio. Trasmetto sia questo che questo. Cosa può succedere a destinazione? Se c'è qual stato qualche problema durante la trasmissione, no, se non ci sono stati problemi e il messaggio è identico a questo, a destinazione ricalcolo lo stesso hash, ot ot quindi ottengo questo ed è identico a quello trasmesso. Se invece qui vedete qui c'è un pallino rosso, c'è stato qualcosa del rumore in linea e quindi il controllo, messaggio è modificato, l'hash mi darà un valore diverso da quello calcolato. Questo si usa anche sui dischi, no? quando memorizzo dei dati calcolo l'hash e, e quindi posso verificare se ci sono stati degli errori o meno. Questi sono errori involontari, però è possibile anche che ci siano che l'hash protegga da diciamo, modifiche volontario il messaggio. Per esempio, se vi ricordate, quando noi inserivamo jQuery in una pagina web, spesso andavamo a prenderlo nella cdn e ci davano script in cui c'era anche questo integrity. Io vi ho sempre detto, ok, non è obbligatorio, potete metterlo o non metterlo, però è meglio metterlo. Allora, vediamo perché è meglio metterlo. Allora, perché se, quindi questo è, in questo caso, lo SHA256 del di questo file qua è una stringa, vedete allora cosa succede? se qualcuno ha modificato questo il mio browser cosa può fare? scarica questo ricalcola lo SHA256 quindi ricalcola il l'ASH e lo confronta con questo qua quindi se è diverso vuol dire che questo jQuery è diverso dall'originale che qualcuno l'ha modificato diversamente è uguale quindi diciamo che protegge l'integrità dei dati in questo caso da un attacco eh, volontario. L'hash abbiamo già detto che serve anche per l'autenticazione, quindi la password che voi inserite oh, per accedere a qualche parte non viene memorizzata in chiaro, ma ne viene memorizzato l'hash. Eh? Qui c'è un, eh, un signore che dice la mia, la mia password è di Eagle Flies at Midnight e viene calcolato, cioè non viene memorizzata questa nel database, ma viene calcolato l'MD, adesso l'MD5 vecchio, comunque un hash, e viene memorizzato questo, quindi quando un, eh, se anche venisse violato il database non verrebbero scoperte le password, ma essendoci l'hash, e ricordiamo non è invertibile, eh, di questo non ce ne facciamo niente. Al nostro login, questo signore inserirà questa, questa password di cui verrà calcolato l'hash e verrà confrontato con quello memorizzato. E poi l'hash viene, viene utilizzato tantissimo nell'informatica forense, cioè sulle scene del crimine. Che cosa vuol dire? Che quando c'è un crimine, spesso agli atti vengono Memo vengono eh, memorizzati, messe da parte dei dati, dei, non so, dei tabulati telefonici, dei, dei, dei certificati, oppure anche, non so, il, il DNA di qualche cosa, quindi tante informazioni, tanti file. Dopo un po' di tempo mettiamoci sia il processo. Dobbiamo essere sicuri che questi dati che sono stati messi agli atti in precedenza corrispondano all'originale e che qualcuno non ha alterato questi file. Ecco, per far questo si usano appunto le funzioni di hash. Quindi non viene memorizzato solo il documento ma anche il suo hash. Se a distanza di tempo il documento produce un hash diverso, vuol dire che quel documento è stato modificato. C'è una legge, che è la 48 del 2008, che ha un articolo proprio su questo. Prevede la possibilità da parte delle autorità di assicurare le cose sequestrate anche attraverso la posizione di sigilli elettronici di carattere elettronico o informatico, in a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia. Tale previsione recepisce anche a livello processuale, cioè durante il processo, la certificazione tra copia e originale. E questo avviene tramite procedure informatizzate, cioè tra, con le hash functions. Ok, Quindi c'è proprio una legge che dice l'hash garantisce che questa prova sia la, quella che avevo al momento del, della, del crimine, quindi quella originale. Ok, allora, tutto bello ma c'è un problema le collisioni, cioè noi otteniamo, abbiamo detto, da un messaggio di dimensione variabile un hash di dimensione fissa, e eh, che è tipicamente anche più piccolo del messaggio originale. Allora, eh, c'è la possibilità che due input diversi producano lo stesso hash, e questo è un problema grave, immaginate nell'informatica forense. Se questa è la prova del DNA originale e io ne trovo un'altra che produce lo stesso hash, posso sostituire questa con questa. Naturalmente questo deve essere un evento la cui probabilità deve essere bassissima. Una, nel momento in cui si, trova, si trovano due documenti che generano lo stesso hash, la funzione di hash utilizzata non è più considerata sicura. Ecco, qui vi ho messo per esempio un esempio in cui Google ti mostra che ha uno, non è sicuro per, proprio perché ha trovato due file, uno PDF e due PDF, che hanno generato lo stesso hash. Ehm, qui troverete un link, eccolo qua, a una pagina eh, del Febbraio del 2017, è un, un, un articolo in cui, che è molto facile, molto interessante, in cui si scrive ecco, sì, eh, che eh, Google ha rotto l'algoritmo di Eschen, in cui da quel momento in avanti è dimostrato, non solo dal punto di vista teorico, ma anche quello eh, pr pratico, che eh, SHA-1 non è sicuro. Vi leggo due pezzetti di questo articolo perché è proprio interessante. All'inizio dice: Il team di ricerca di Google ha annunciato la tanto attesa rottura dell'algoritmo di hashing SHA1, dimostrata empiricamente, cioè in teoria, mostrando la prima collisione pubblica di due documenti PDF, cioè Google ha trovato proprio i documenti che generano lo stesso hash. L'evento avviene a 10 anni dall'introduzione dell'algoritmo e ha richiesto 9 quintilioni di computazione SHA-1 che, se eseguite sequenzialmente, corrisponderebbero a 6.500 anni di elaborazione su una CPU single core più 110 anni su una GPU. Vedete quando vi dicevo che one-way function, cioè è invertibile, e dopo 6.500 anni, magari non mi interessa più sapere l'originale, ma neanche dopo 110. Okay? Ehm, se andate avanti scoprirete che uno, la, la debolezza dell'algoritmo era nota a livello teorico, ma nessuno l'aveva dimostrato in pratica. Eh, nel 2011 l'Istituto per la standardizzazione NIST l'aveva bollato come obsoleto e nel 2012 si era calcolato che a quel tempo sarebbero serviti 2,77 milioni di dollari per romperlo, ma ne sarebbero bastati 173 mila nel 2018. Oggi in realtà a chiunque basterebbero 110 mila dollari e la potenza del cloud computing di Amazon per riprodurre lo stesso attacco messo a segno da Google quindi ok, non è proprio immediato eh, fare un attacco a una funzione di hash se lo leggete è molto interessante ed è anche molto semplice non è un, ed è anche facile da, da capire ok quindi questa collisione non ci piace una volta che è dimostrata l'algoritmo è obsoleto e non si può più usare allora adesso facciamo una parte che è un, po un pochino più impegnativa e cioè quali sono le caratteristiche che danno sicurezza a una funzione di hash? Allora sono tre, hanno anche dei nomi più complicati, ma chiamiamoli con questi nomi. Il fatto che sia una one-way function, e poi la sicurezza debole e la sicurezza forte. Prima vediamo cosa sono e poi vediamo dei casi in cui questi creano problemi. Allora, l'abbiamo già detto, la, prop la proprietà di una funzione di hash deve essere questa. Deve essere facile calcolare l'hash, ma dato un hash deve essere computazionalmente impraticabile, molto difficile risalire al messaggio M dato l'hash. Ok? La seconda proprietà è questa. Io ho un input, cioè per esempio in questo caso ho questa password. Questo ce l'ho già. Ecco, deve essere difficile trovarne un altro, un secondo input, che mi genera lo stesso hash. Okay? Difficile vuol dire sempre computazionalmente impraticabile. Nel momento in cui lo trovo è troppo tardi. Ok? Allora, la sicurezza forte è leggermente uguale. Ricordatevi che in questo caso io un messaggio ce l'ho, deve essere difficile trovare l'altro. La sicurezza forte dice eh, deve essere difficile trovarne due che generino lo stesso hash. Quindi stavolta non ho nulla, devo trovarne due, uguali, due diversi che generino lo stesso hash. Allora, adesso vediamo perché questo, tutto, perché è importante che ci siano, diciamo, queste tre proprietà per, o perlomeno quella debole. Allora, iniziamo dalla prima che è la più difficile. Allora, immaginiamo che la one-way function non sia rispettata, cioè che sia facile invertire questa funzione. Allora, vediamo un po', supponiamo che il nostro Bob abbia scritto un messaggio a... E lo ha firmato e lo ha firmato utilizzando l'RSA quindi vuol dire che ha generato un hash e poi l'ha cifrato usando la sua chiave privata mettiamo con RSA la coppia EN quindi che cosa ha fatto? ha preso l'hash lo ha elevato a E modulo N e quella è la firma. Allora, Cosa fa il nostro eh, intruso, diciamo, non sta attaccante. Allora, ricordiamoci, scusate, che a destinazione per verificare la firma cosa si fa? Si decifra questo usando la chiave pubblica di Bob, che in questo caso è la coppia di n. Quindi che cosa si fa? Si prende la firma, si eleva di modulo n, ce l'avete qua, e questo mi ridà l'ESH. Eh? Stiamo semplicemente usando come algoritmo di cifratura e decifratura l'RSA. Allora, vediamo cosa, un tipo di attacco. Allora, invece di usare Signature, lui, il nostro attaccante usa Firma 1, Signature 1. Ok? La, la, la, la trova. A questo punto lui che cosa fa? Eh, si calcola l'hash. Questo lo può fare perché la chiave pubblica di, del nostro, di Bob è nota. Quindi lui piglia questo Signature 1, lo eleva a D modulo N. Ok? E si trova un altro hash. Quindi ha cambiato questo ha ottenuto un nuovo hash. E però se la funzione è invertibile, io da questo hash ricavo il messaggio originale. Quindi dall'hash ricavo questo message1 che non è altro che diciamo il h alla meno 1 di questo hash. E a questo punto lui cosa fa? Piglia message1, piglia signature1 e dice eh, Bob hai firmato messaggio giù. Io se 6 uno ce l'ho, è giusta, e quindi vedete che lui l'ha ricavata senza in alcun modo avere la chiave privata di Bob. E quindi questo è uno dei motivi per cui sta one way function non è possibile, non, deve essere non invertibile. Allora, gli altri sono più facili i casi. Allora, vediamo la sicurezza debole. Quindi io ho un messaggio firmato di cui ho l'hash, quindi ho il messaggio firmato di cui posso ricararmi l'hash, posso fare o, o da qui o da qui. Quindi ricavo l'hash. A questo punto però se è possibile trovare un altro messaggio che genera lo stesso hash, io posso creare messaggio 1 che genera lo stesso hash di prima. Eh, ma a questo punto cosa posso dire io? Piglio questa signature, la piazzo qua e dico tu hai firmato messaggio 1. E se messaggio 1 fosse un, so, un, un documento di vendita o qualcosa di importante, questo, non, questo sarebbe gravissimo. Nella sicurezza forte, io non ne posso trovare due che danno lo stesso hash. Eh, cioè, se invece questo non è verificato, vuol dire che posso trovare messaggio 1 e messaggio 2 che danno lo stesso hash. Mettiamo due contratti. Io vengo da, da Bob e dico con messaggio 1. E dico, ti va bene, questo contratto va bene? Sì, sì, mi va bene, lo firma. Lui lo firma con la sua privata, che io non ho, ok? Quindi io ho Message 1, Signature. Però che cosa firma lui? Mica firma Message 1, firma l'Hash di Message 1. Allora, cosa posso fare io? Pigliare un contratto che magari è meno vantaggioso per lui, che però genera lo stesso hash, prendo la firma, la metto qua, e dire, tu hai firmato Message 2, invece che Message 1. Ok. Bene, direi che a questo punto abbiamo detto tutto quello che riguarda l'hash. Questi tre casi sono un pochino più complicati, ma è importante capire perché ci devono essere queste proprietà. E poi in laboratorio vedremo di generare, di fare per esempio l'utilizzare l'hash per il, la fase di login.